benvenuti nella pixel bella pixel ma no. non sta ok vabbè legna prima di tutto Pokémon, ma keep, vedere, un attimo, sua, la prima la sua, prima mia, prima la mia, oh ma keep, questo è di Teddy a livello 28, è messo a livello 5, ok, siamo, Sono sto di Ursa, Teddy Ursa, sto di di Ursa, mi sposta, so, se mi sposta ancora il soggetto di Mi ha pure fatto sbagliare. Oh. Per i assi. Non è un buon inizio. Oh, è eh. appena... Ma sto del di urso mi ammazzo se di orso in realtà mi basta fare un attimo piccone e prendemi un po' di pietra come su però prima mi servono le ghicocche per farmi le pokeball questo non mi serve oh, oh! state qua, state calmo state qua state calmo, calmo calmo non sono manco una Pokéball quindi quindi, c'è il cocco gialla. che? il cocco nero? che? ok boh. ah, non lo stesso ok ok ok rozza carbone pure per farci fornose e altri e per cosere che i cocchi per fare i pokéball perché altrimenti senza ah, devo farmi anche la nasa guardata automatico e farmi le pokeball perché è una schifezza farli manualmente perché ci, metto, ci mettiamo tre ore a per farli sì, però la prima mi serve la fornata che non mi ricordo mai il crafting della della, forn della come si chiama? mi ricordo che si aveva fornate poi mi poi ci dovrebbe servire forse un pistone pistone poi non incredibile in cudine no ferro sicuro ferro mi serve sicuramente però oro al momento non ci serve prendiamoci altro trovare altro di qua carbone può essere roba soprendere quando vogliamo ora e faccio già Ok Sando che al momento Mi serve di più un piccone Faccio piccone Ora non mi ricordo se Fammi vedere un attimo Perché si dovrebbe essere Dove No Devo prendere quello per vedere per vedere se ci sono o no livello 4 livello 4 drumple ok Warnball. ok fight Warnball. Oh. non so che abbia fatto perché in inglese oh oh tanto beh alla okay, fine mi ha sorpreso lo stesso che okay, ora è notte oh no urso porno ok prima però mi devo prendere un bel po' di quindi Gigok O oh, ne O oh, nere per fare Aspetta Nere e gialle servono per fare le Ultra oh, Quindi mi serve prima le rosse Bianche Ah i bussanti pure mi servono Rosa non mi ricordo che servono Però si piglia tutto Ok Io ho detto so che Tutte le chicocche possibili Si prende Anche se al momento mi servono chicocche Rosse E Boh Io no chicocche rosse E bianche E fare anche il retro Quello 10 meglio Non affrontarlo Mi sembra che c'è qualche modo Lo sponato in mezzo a nulla quindi mo mi devo fare 3000 ore bello caricator oh. io non ci vedo già qui che quindi torce non si niente però no vabbè mi sembra però che cocche cocche so fammi vedere oh bianche ro rosa gialla e nera ok bianche va bene dai un centro che non lo, po non lo posso trovare un centro così mi posso rubare un po' di cose dai un villaggio Così mi prendo pure il cibo Vieni ti mostro oh ok è che vado water gun water giallo ok le gialle mi sembra che mi sembra fare le oh si sì, si sì. le ultra bassa non è gialle le ultra bassa ah, no di nuovo cioè, oh, sto itmo oh itmo oh. se ah. cioè, sto itmo ma dio mi sto itmo no sta tipo rompendo un poco da tipo un quarto d'ora ma io dico ma la vita tutta tua questa non serà e che deve... e che, che deve andare a chi deve vintare questo? e non si avvisi a sé. no che io mi. Dai, ma non è possibile. Bis che poi. Ma Io ti. Io devo io non avrò mai. Del team, ode... ma non sono nel mio tema Un attimo che. forse facendo così non lo so bell eh. sprout perché non mi ricordo ho visto tempo fa quindi non mi ricordo vabbè mi servono queste qua adesso non tengo qua a disposizione un logo o quel che è ok così forse mi crescono più velocemente posso far fare dei miei pokemon Ok ne frattiamo che ho oh, cotti bravo ok oh, l'incudine l'incudine mi devo fare mi devo fare un attimo di... l'incudine però mi serve anche il martello all'inizio oh col... eccolo eh, il villo Qui, per fare questo invece servono sbarre una fornace e un um. po' che che non mi serve però adesso mi stare No, ah, mi sembra di più me ne servono due non me ne servono altre due si sì, è fatto notte quindi vediamo di far livello no? non attimo il nostro macchio però sai so che ci sono prendo un altro po' d'acqua il fare qua per poi non mi ricordo come si fa non mi voglio se oh. dovrebbe essere in modo che il terreno però non dovrebbe essere così però vabbè dovremmo fare Un momento e eh, infatti l'unico momento che non è cresciuto è questo non ho capito il motivo ho ancora niente ok al momento devo fare sesto con come non lo so quindi. devo fare la sesto devo mettere gli cocchi e pochi quello quindi facciamo un che più velocemente sono abbastanza. ora ora posiamo le picocche rosse qua metto pinco No, ma pure questo. I bianchi sono questo e quello. Che devono ancora crescere. Cot e collo. Buon mio Buono. Provami prima. Ora è qua. Ok. buon mio. Oh, okay, quello che non sta crescendo. Non posso, fare, mi manca una Pokéball. Oh, il cocco, il cocco. Il go go? Rossa. Mamma mia. Fortunati. Fortunatissimi. 34 con Furret. io che ero solo bello nome dona chein tanto non mi Troppo. Non mi serve chissà che filo. Almeno che mi ricordi. M meno male che sono riuscito a trovare la via questa volta. Comunque. Dopo devo fare una cosa. Mo e ne ho tre. 5 buono pokemon potrò... no, roghi cocca ora però devo andare in miniera perché devo prendermi ok tengo devo prendere ferro perché altrimenti non posso no non no tieni Vieni punti esperienza punti esperienza Ok Potevo prendere uno quel p. Piccio a livello meno sull'ora meno sull'ora ok vabbè e che è notte e sì. mio mio quanto vedi non lo vedo quelli piccolini oh. oh, che... non è colpa mia se qua mi spuntano le chicocche vedete mi perde colpa mia bianca mi ricordo io mi ricordo davvero che come bianche bianco però qua abbiamo trovato il vuoto totale però se andiamo più in profondità possiamo forse trovare qualcosa io lo sapevo sapevo Sarrivo! Ah no, non è ferro, non è ferro. Non è ferro, allora. Che è allora? Non lo so. Una cosa c'è da pixel, vero? Non mi ricordo cosa? e che mette noi minerali a pixel quindi non è ferro questo è ferro questo si sì. questo è più che ferro ah oh buono buono buono quanti otto e eh, un pochetto poco Non è ferro Vedi, mi capirendo Vabbè meglio non adentrarmi Adentrarmi Ok. Vedo questo. No. Yeah, Eeeh ah qua c'erano quelle bianche ah giusto quelle bianche c'erano per fare il premio bollo me lo dimentico che servivo il ferro per fare le altre ok 10 So Faccio una solo E poi Passa oh, la prima Pokéball Con cui Catturerò Un Pokémon Che non so quale Non so quale Che Pokémon catturerò Ok Poi una cosa Se mi dici che Devo sì infatti Quindi Uno Due Tre Eccola Da Primissima Pokéball E quindi Terminiamo questo Terminiamo con Io che prendo una chicocca rossa Ok Ciao